buon day io sono barbuto ma non ho la barba ma non ho la barba e io sono martina <ride> benvenuti in questo nuovo video come vedete qua si sente già l'aria natalizia del natale oggi sono qua con mia sorellina per fare un video allora come vedete qua abbiamo uno sgabello con un tasto che fa anche da Ah, è questo! da è cassa stato. praticamente oggi noi faremo un video che si chiamerà completa la canzone di tiktok perché per chi segue tiktok per chi passa molto tempo su tiktok saprà questa cosa che certe canzoni si sentono solo su tiktok non so se ti è mai capitato, però magari tu dici cazzo questa canzone è famosissima e poi invece qualcuno non la conosce perché non va su TikTok. Ah sì sì sì. Noi abbiamo preso un sacco di canzoni da TikTok che si fermeranno a un certo punto. E dobbiamo continuarla. E chi si è per primo deve continuarla. E si guadagna il punto se si continua bene. Ovviamente si stopperà all'improvviso, non sappiamo quando si stopperà la canzone. Siamo pronti? 3, 2, 1. Sala kabulla, meci kabulla, big di boditi di Boom! Un punto per me? Eh? Ma dobbiamo indovinare le parole esatte? No. Eh, più o meno. In the sky. No? <ride> e poi? <ride> eh, che so? Eh! È di Adele, me la sono Davvero. scaricata. Questa. questa è la canzone del tiktoker preferita di Martina. Sì, è il mio teammate. Fucking is in the morning, she's calling. I'm and I'm on. On. Brava Martina, 2 a 1. Nah. No! Oh no! I think I like me. <ride> Sono un pochino stonato. <ride> ok. Ti penso mia. si ah, no? no, ho dato prima io. No. Voglio il replay qua rallentatore. <ride> sono tagliato a bavinci o a camage questo qua <ride> give me ah 4 3 <ride> ah, ah. Ah. Tu, tu, no, tu no no no no no no no dice no no no no ah no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no è così. no no no no no gay. no ma cagare Guarda, senti Ho capito, ma io cosa ne so che metti l'inizio di qua? I'm gay Ma cosa ne so che fa così? Mm. Que no, questo bara, bara, bara Scusa, eh, l'inizio è quello, non puoi dire, non gay Ma scusami È così, vabbè, punta a tutte e due, sì. dai Ma ti cammina. Punto a tutte e due, non ti scaldare, eh No, no Questa sfida si sta facendo focosa <ride> Caliente, caliente, caliente. Molto. Alta, caliente. No, gravity! No, io, io, <ride> io! Gravity! Però non vale, le dico prima io! Ma non c'entra, che si prenota qua! Ho capito, ma sei meglio che finisca la canzone come faccio io a prenotarmi dimmelo nervosa eh si sente che sta perdendo quanto siamo <ride> so? 6 o 5 se non erro <ride> ma cosa dici prima, <ride> non vai. è vero prima punta tutte e due non è vero <ride> oh, <my God>. <ride> <ride> <ride> black and white come negli anni 60 uh, chi è biondo non <ride> oh, è mio <Dio. ride> <ride> mitica <ride> 6 e 6, se non erro. Finisce sempre così quando siamo ietelli. Ah, Culo <ride> Alex, ale ale ale. ale, ale, ale. Eh, la adesso... <ride> No, ho detto? finiamo sempre nella stanza dotel. <ride> no, ha detto siamo sempre ale, così e te e poi nella <ride> stanza d'otel. Va bene, dai, quanto? Eh, ma aspetta. E poi come facciamo a sapere a fine video chi ha vinto se non teniamo il conto? Quant'era eravamo? 7 no, a qualcosa 7 a 6 per te? Eh? Mm. O per me? No per me Per te mm. sarà così Chiuso Questa è già tua perché non la so che forse non c'è una via giusta Una Sto solo stupendo Dai punto tu Chiuso in camera E Scopro che forse non c'è una via giusta per te una, <ride> Una decita per me. me Ma guarda qua la mia città come Panama un mi che mio Punto tu ho detto solo io l'ho congelato di più. più Quindi 7 a 7 ok Vogliono cambiarmi ma sono noto per questo giovane perché dovrà Adesso, Adesso ho schiacciato io <ride> Ho schiacciato io Non è che schiaccia cioè io schiaccio <ride> prima devo cantare io Viarei adesso? Ho pagato caro per aver Ma che successo. cavolo spai! Come no? Ma ho pagato caro il prezzo di questo successo, giovanere perché dovrei cambiare adesso. Io diamo a questo punto, diamogli, 8 a 6 per me. Ma che 8 a 6? 8 a 7. Ero Sai che se avrò colpisparero! Vedi posso! <ride> <ride> Voglio assolutamente fare un altro episodio di questa serie Quindi commentate nei commenti Chi volete nel prossimo episodio Ma no, sono un po' gratto E devi continuare la canzone so. Qual era? Sai che <ride> se apro colpi Vedi basso nei miei box Tu parli di me ma guardati te <ride> si <ride> ne si ne falza la pena non la crema, sono giù. Ho una di meno eh. 9. 8 giusto? Trappando come parla. Non, non vale, vale! Non vale! Portala la tua tipa al tab. Ma non vale! Ah, mi conosci solo il diavolo. Sì, cioè, però non è ah. giusto, tu vari. Oh! <ride> mm. Quindi 9-9. Muoviti. Adesso mi ricordo male, se non le faccio più male, faccio il correspondere mm -hmm. che lui non può rimicoggiare Aspettare Foto con con'altra ma è tutto normale vale. Non è giusto Devi metterlo qui E ti sì, posso fare io Stampa E Joyce Ah mio punto mio schiacciato prima io ma ho schiacciato prima io. Sì, però prendo. mi sono rotta. 11 a 9. E eh, maccheria, Maccarina maccheria. Chop on a nigga tent. Ma lo sei nervoso un po' troppo, 12 a 9 per giù, eh. Oh, Se, non Se non abbia sbagliato 12 a 9. Ma i conti sì. Ma com'è possibile? <ride> Roxanne, Roxanne, I don't know if god damn fan. God Goddamn, Goddamn, Goddamn. Ok, vai quindi 12 <coughs> a 10 na na na na na na na na na na na na na na na na na no il rallentatore è mio punto 13 a 10 e se non schiacci schiaccia schiacci prima devi lasciar Ma la... no, non è vero. Devi cantare. I, can't That's I, no. I, got me. I got... 14 a 10. This is it and one Huh This is an enemy Huh Mani more Huh Huh Huh Huh Huh Okay Usa solo lui 1 genitore 2 1 1 e 2 1 1 1 e 2 Io sono Giorgia <risi> L'ho indovinato cosa vuoi? Wow, come la facevi tu? Oh. Wow. Non è che è facile solo per me, è facile per tutte e due. Eh? Matti devi muovere. Wow, You can really dance. Wow, wow era mio. <ride> Matti, allora metti le mani qua dietro. Era mio. Tu le tieni qua. Eh, grazie eh. perché tu le metti sopra la tua prima. Allora mi prenoto. <ride> Dai, ok. Direi che il video può terminare qui. Con una vittoria vittoriosa di Giuseppe. Se non erro. Se non abbiamo fatto male i conti. No. No. Mm, secondo me ho vinto io. Però vedremo. Vedremo appunto. Secondo date. me è un pareggio invece. Boh. Pa. Sì. No. Quindi se sei un nuovo iscritto, se ti sei iscritto adesso, se sei nuovo. Iscriviti. Vabbè, iscriviti. <ride> se sei nuovo, se sei un nuovo ah, iscritto. Ok. Commenta con hashtag nuovo iscritto. Ci vediamo al prossimo video domani perché ogni giorno è un nuovo video. Il vostro calendario dell'avvento sono io. E niente, presto un nuovo video con mia sorella, commentate con qualcuno con cui fare la challenge, definisci la canzone, termina la canzone di TikTok. Io sono barbuto ma non ho la barba. Ciao!